Buenas tardes, señora Arrando. Volevo a preguntarle, cómo mai usted que el público eh, de Emilia Romagna ignora la presencia de la mafiosa. Beh, eh, devo dire insomma, che rispetto diciamo, a, al fatto che le mafie diciamo, hanno sempre un po' qui mh, delle condotte più invisibili, no? nel senso che noi siamo un po' più abituati a pensare che le mafie ci sono quando ci sono fatti cretanti, incendi o, o comunque omicidi, e quindi questa abitudine del pensiero ci fa pensare che magari siccome qui queste cose non ci sono state, anche se alcuni fatti, alcune cose sono, sono verificate anche qui, però non sono così dirompenti, quindi le mafie non ci sono. Mentre invece la capacità che dobbiamo avere, che questo territorio deve avere, è che, dando a capire che cosa sono le mafie veramente. Le mafie non hanno e non sono presenti solo quando fanno atti intimidatori o atti così forti diciamo, di violenza, ma sono presenti anche quando sono invisibili, quando eh, creano relazione e comunque gli atti intimidatori ci sono, non con atti di visibilità chiari. E quindi per questo motivo io dico sempre che in questo territorio c'è un po' più di ritardo, di. Visione e di comprendere che cosa sono le mafie e che si sono insediate diciamo, eradicate in questo territorio. E, e questo lo dico proprio perché voglio bene questo territorio e penso che se noi arriviamo prima, ci accorgiamo prima di quello che, che succede, siamo più consapevoli, siamo, abbiamo più strumenti diciamo, per opporci anche come individuo, anche come persone, anche come professionisti, anche come mondo dell'economia. Ecco, questo è quello che è importante. Questo è un problema che si vede anche in altri territori, anche al sud. No? Perché anche che al sud che hanno modificato le loro condotte, le mafie, le mafie non hanno questi fatti eclatanti, allora siccome non ci sono fatti eclatanti, allora le mafie non ci sono, quindi noi dobbiamo più affinare la conoscenza, comprendere bene e arrivare prima di loro e capire insomma come contrastarli, perché se conosciamo contrastiamo, se non conosciamo a volte noi siamo un po' indifferenti, a volte sempre una complicità indifferente. Grazie tante.